È un ritorno molto gradito sul mercato dopo molto tempo di attesa e soprattutto dopo molti mesi dal suo lancio. È finalmente venuto il momento di provare il nuovo BlackBerry Key One. Ecco dunque uno dei prodotti più curiosi, più originali, più singolari che il mercato stia offrendo, ovvero Blackberry Key One. Allora, dico curiosi perché eh, vedete che eh, il display è eh, abbinato a questa eh, tastiera fisica, eh, cosa che ormai insomma, sui telefoni non si vede quasi più. E perché eh, c'è un eh, display da 4,5 pollici che però insomma, stravolge un po', no, la... Eh, razio del telefono perché eh, sotto c'è attaccato questo po' di tastiera faccio un esempio questo è il nuovo LG Q6 eh, che ha un display da 5,5 pollici ben un pollice in più eppure guardate eh, è nel complesso eh, più piccolo vediamolo così è nel complesso più piccolo rispetto eh, al eh, BlackBerry Q1 se prendo eh, iPhone che ha 5,5 pollici di display e li eh, sovrappongo parliamo ovviamente di eh, iphone eh, 7 plus vedete pur con tre eh, pollici di differenza dovrebbero cioè, scusate con un pollice di differenza potrebbero essere 3 centimetri vedete che la distanza è davvero minimale ancora provo a prendere il moto z2 play fare un'altra comparazione di questo genere vedete 4,5 contro 5,5 e eh, insomma la differenza di eh, dimensione eh, è comunque notevole se vogliamo proprio esagerare prendiamo anche il oneplus eh, 5 eh, anche in questo caso vedete 5,5 contro 4,5 vedete come eh, essenzialmente eh, i display eh, pur essendo molto più grandi Danno un telefono che, però, nel complesso insomma, è di poco, di poco, di poco superiore nelle dimensioni rispetto al Blackberry Q1. Come detto, display da 4,5 pollici, con una, tra un ratio particolare perché 1080x1620 ci sono 32 giga di memoria. Eh, un eh, processore snapdragon 625 eh, 3 giga di ram e una batteria da 3.505 mAh sulla parte posteriore eh, c'è la fotocamera è una fotocamera da 12 megapixel di ottima qualità tra l'altro in grado di eh, girare eh, anche i eh, video in eh, 4k mentre la eh, fotocamera frontale è da 8 megapixel con apertura 2.2, tra l'altro con i pixel di una misura leggermente più grande da 1,12, eh, il che vuol dire insomma, una ottima capacità di catturare immagini. Ecco, eh, Pensate che quelli posteriori sono addirittura eh, da 1,55 micron, quindi eh, con una dimensione davvero eh, notevole e la qualità generale della eh, fotocamera è comunque eh, buona. Allora, Caratteristiche, beh, insomma, le caratteristiche vengono sicuramente eh, da eh, questo display, dalla personalizzazione anche eh, di Android fatta eh, da Blackberry, eh, che eh, peraltro a me piace anche molto. C'è una personalizzazione eh, che trovo abbia eh, le cose giuste. No? Ad esempio, il tasto comodità, tasto comodità che è questo tasto che vedete eh, nella parte laterale appena sotto il uh, volume rocker dalla parte opposta invece c'è il pulsante di accensione nella parte eh, superiore c'è l'attacco per le cuffie eh, da 3 mm e mezzo un po' mh, cicciotto il telefono con i suoi 9,4 mm di spessore che oggi sono un po' eh, strani da eh, vedere rispetto ai telefoni eh, super nani eh, e super sottili vedete in questa parte invece eh, l'attacco USB eh, Type-C e poi l'alto eh, parlante. Allora, eravamo rimasti eh, al tasto di comodità, no? vedete io fermo lì, eh, schiaccio il tasto di comodità e lancio la mia applicazione preferita, però potrebbe anche essere un task, quindi eh, potrebbe essere ad esempio eh, una nuova eh, opzione per quanto riguarda, c'è cioè, un nuovo impegno nel calendario, una nuova mail, insomma potete assegnare veramente quello che eh, vi pare. E quello che secondo me è molto carino è anche eh, il fatto eh, che insomma, questo telefono abbia eh, il tab, ecco, vedete, non, non sempre precisissimo, guardate quanto tempo ci sta eh, impiegando ed essenzialmente il tab non sta eh, funzionando. Quindi eh, proviamo a chiudere. Eh, tutte le applicazioni ecco perché poi vedete in questo momento il tab eh, non eh, funziona questo tab laterale dovrebbe in realtà aprire delle eh, opzioni vedete si apre si richiude ma purtroppo eh, non mostra l'azione che dovrebbe eh, mostrare cioè quella eh, di alcune eh, scorciatoie soprattutto di alcune informazioni riguardo le ultime mail ricevute riguardo il calendario ecco e qui eh, entriamo eh, nell'argomento cioè l'argomento del processore cioè, secondo me questo è un telefono bellissimo, a me piace molto, devo dire che la combinazione tra eh, i tasti a schermo, allora vediamo eh, una cosa, allora, la combinazione tra eh, i tasti a schermo, ecco, mettiamo ad esempio qua con eh, attività, no? aggiungiamo una nuova attività, vedete io posso decidere di scrivere eh, con eh, la tastiera a schermo, che devo dire forse è una delle migliori in assoluto, oppure con eh, la tastiera che si trova fisica no? vedete eh, tastiera fisica con eh, diciamo dei tasti eh, che non hanno una corsa eh, lunghissima cioè non è eh, il vecchio eh, QWERTY eh, scusate non è il vecchio Q10 eh, per, per darvi un'idea non è un vecchio eh, Blackberry Curve eh, per, tanto per insomma guardare un po' al passato però diciamo che hanno una buona velocità il sistema è quello semplice la punteggiatura si fa premendo alt e contemporaneamente eh, il tasto premendo a lungo il tasto vedete eh, con una pressione lunga del tasto si ha eh, la eh, lettera mh, maiuscola eh, e poi insomma c'è la parte invece con eh, quelli che sono eh, i simboli che però vedete appaiono essenzialmente in questo caso eh, a eh, schermo mm i tasti eh, vedete sono sembrano tasti a schermo in realtà sono fuori dalla superficie del eh, display e il funzionamento vi devo dire è tutto sommato buono come sempre il punto di forza ovviamente è questo eh, Blackberry Hub in cui voi eh, potete unire eh, la vostra posta elettronica potete unire eh, quelli che sono mh, tutti i vostri account social anche più di un account per eh, lo stesso social Tuvete, potete fare veramente tantissime cose e la personalizzazione Android eh, è veramente veramente eh, ben fatta scuriamo insieme guardiamo un attimo insieme anche eh, le applicazioni che vi vengono eh, offerte allora attività è una delle applicazioni di eh, Blackberry vedete il calendario in eh, versione Blackberry questo è il centro per il risparmio energetico che potete eh, utilizzare che fa un'analisi continua del eh, telefono eh, d tech invece è l'applicazione che valuta la sicurezza e lo stato di protezione del vostro dispositivo, vedete che nel mio caso viene considerata più che buona. Andiamo sempre a scorrere no? le applicazioni per vedere insomma, che cosa offra il telefono rispetto alla dotazione Android standard e vedete insomma, ci sono alcune applicazioni per la produttività, però essenzialmente la vera differenza la fa il BlackBerry Hub eh, scusate ho schiacciato inavvertitamente eh, torno indietro per farvi vedere ecco, questa applicazione di trasferimento contenuti che eh, è molto utile però ecco la differenza vera la fa il BlackBerry Hub no? tutte le vostre informazioni, tutte le vostre comunicazioni eh, dentro un unico spazio. Quando decidete che volete scrivere, vedete, vi chiede se eh, volete scrivere con una mail, se volete scrivere eh, un messaggio di testo, se volete scrivere in eh, Google Hangout, eh, se volete eh, connettervi con il vostro account di Slack, è veramente uno strumento potentissimo. Non vi ho fatto notare eh, un altro eh, dettaglio eh, relativo tra l'altro a questo eh, telefono ovvero eh, un eh, dettaglio che è quello eh, della tastiera eh, che annega anche il sensore delle impronte digitali, vedete è questo qui essenzialmente quando il telefono è spento basta appoggiare il pollice qui su questa parte per eh, avere immediatamente a disposizione eh, il telefono eh, acceso non solo perché eh, forse ve lo posso far vedere in eh, questo modo vedete che eh, il telefono la, la tastiera diventa anche un touchpad eh, vero eh, e proprio che potete utilizzare dunque a vostro eh, piacimento eh, e ripeto, questo è un prodotto per me molto completo, diamo un occhio anche alla eh, fotocamera fotocamera che ha delle strane modalità di eh, ripresa con eh, la, la razza 16 noni, un terzo vedete potete mettere la razza 4 terzi eh, e poi potete mettere eh, questa invece che riempie completamente la, la razza del mh, display, è un po' curiosa la situazione per la fotocamera perché eh, insomma ci sono anche delle proporzioni a cui non siamo abituati io ad esempio uso di solito comunque la 16 Noni, che vedete lascia queste due barre nere nella parte superiore e nella parte inferiore che insomma è piuttosto eh, singolare come condizione però scatto eh, molto veloce e peraltro come dicevo eh, in precedenza con un'ottima eh, qualità dello scatto la velocità eh, media del telefono è buona l'unica cosa che io trovo proprio che soffra un po' il telefono è il fatto di avere un processore che secondo me non è all'altezza di un prodotto per il business, a perché si riscalda molto, spesso c'è un calore molto forte in questo punto del telefono e proprio perché fisicamente vedete, ogni tanto non risponde correttamente ai comandi, vedete come in questo caso, per cui vi devo dire non apprezzo molto, ecco adesso la gestione tutto sommato è buona, vedete in alcuni momenti si perde via, in realtà prima avete visto era successo che si era aperto ancora una volta il tab e quindi non avevo più il comando del telefono, vedete ha queste mancanze un po' nel software che mi lasciano un po' perplesso. il giudizio complessivo quindi ne risente un po', poi Devo dire che anche la dimensione, cioè questo è un telefono molto grosso, eppure vi devo dire che ci si abitua facilmente ed è anche eh, gradevole da utilizzare. Eh, la ricezione è ottima, buona, anzi direi scusate, la ricezione è buona, non confondiamoci con i Blackberry del passato. Ecco, una ricezione che non è eh, tanto sensibile quanto lo era eh, in eh, passato, la fotocamera come detto buona, la batteria sembra che non debba finire mai, è veramente eh, infinita, quindi vi devo dire, faccio un po' di fatica a valutare, ah, voglio farvi sentire anche l'audio, faccio un po' di fatica a valutare questo eh, telefono, però diciamo che sono lì lì combattuto perché ci sono degli aspetti che mi piacciono tantissimo soprattutto legati eh, alla produttività e poi ce ne sono altri invece che mi lasciano eh, un po' perplesso insomma diciamo che eh, ci sono luci e ombre eh, nella... sentite l'audio che vedete viene da qua L'audio è veramente strepitoso, questo è un altro aspetto è veramente fortissimo. Però dicevo ecco, è un telefono che io trovo con eh, luci e ombre. Mi piace molto, ma secondo me eh, TLC deve fare molto molto di più perché sia ancora più preciso, ancora più diciamo efficace e riesca a rispondere soprattutto ad un'esigenza che è chiaramente un'esigenza business. Non bisogna mai dimenticarsene, eh, il processore utilizzato è assolutamente insufficiente per diciamo assolvere a tutti i compiti che ci si aspetta eh, da un telefono di eh, questo genere. Però però vi dico che rispetto alle premesse sono rimasto comunque colpito e mi piace particolarmente. So che vi sto un po' confendendo ma diciamo che sono un po' combattuto anch'io e è anche un quarto d'ora che sto cercando di spiegarvi questo concetto per cui forse è meglio che cominci a prepararmi alle mie vacanze e vi dica che è difficile dare una valutazione complessiva a Blackberry che può essere un aspetto positivo o un aspetto negativo. Decidete voi, ciao!